Esatto. No, certo, certo. Edizione 2021 di Geofluid, oggi il taglio del nastro di questa edizione, che torna a Piacenza Expo dopo un'attesa di tre anni, una fiera biennale, l'anno del Covid ovviamente costretto a cancellarla. Sindaco Patrizia Barbieri, eh, che impressione ha avuto oggi visitando questa realtà che è un'eccellenza non solo di Piacenza Expo, ma possiamo dire per il nostro territorio, proprio per l'alto livello tecnologico che lo caratterizza? Beh, allora, innanzitutto una grande emozione per poter entrare qui in questi padiglioni meravigliosi così ben allestiti e vedere tanta gente e tanta partecipazione. Poi oltre all'emozione è davvero anche un moto di orgoglio, un moto di orgoglio per la nostra fiera perché in realtà anche nel periodo del Covid non ha mai smesso di lavorare alla e l'organizzazione eh, di Geofluid lo dimostra perché abbiamo tantissimi operatori. E quindi io penso che questo sia il segno, il segnale della forte ripartenza che si è avuta già nel momento in cui si stava combattendo con quella che era la fase più acuta comunque del Covid, perché sapevamo che anche il sistema economico doveva essere supportato. Quindi oggi entrare qui, vedere tanti operatori, ma sentire soprattutto quello che dicono questi operatori, con le loro motivazioni, anche con quelli che sono gli obiettivi e devo dire anche alcuni risultati che ci hanno già illustrato, ovviamente ti dà anche una carica di ottimismo e soprattutto di motivazione nel continuare a lavorare allacremente per il nostro territorio e anche ovviamente per tutto il territorio nazionale in un mondo che sta cambiando velocemente come ovviamente anche il sistema fieristico a livello internazionale sta cambiando Geofluid sta andando in una direzione importante che è quella svolta green che ormai ci caratterizza parliamo di transizione ecologica certo. ecco, questi lavori nel sottosuolo che ovviamente hanno caratteristiche molto particolari, in questi ultimi anni Geofluid ha saputo dare anche questo valore aggiunto in più, anche questo è un segno importante di grande attenzione per gli operatori di questo settore. Certo, è un segnale importante importante perché fa comprendere come lo sviluppo si può accompagnare benissimo con quella che è la sostenibilità ambientale, tra l'altro consentendo di conoscere tecniche e anche soluzioni altamente innovative, ma non per questo. Importante tanti, anzi proprio dal punto di vista ambientale risolutive di problematiche che a volte si presentano quando si fanno dei grandi progetti sul territorio. Signor Barbieri, il comune che lei rappresenta come per cittadino è l'azionista di riferimento di Piacenza Expo, so che come amministrazione comunale in questi quattro anni avete lavorato molto, investito molto eh, soprattutto sul versante del marketing territoriale per far conoscere sempre di più Piacenza, certo. per portare sempre di più piacenza di fuori dei nostri confini provinciali, nazionali e internazionali, Piacenza Expo in questo senso è sicuramente un anello importante di questa catena perché sì, tecnologia fiera, ma tante persone sul nostro territorio. Sì, sì è un anello direi fondamentale, tra l'altro io ringrazio non solo Giuseppe Cavalli ma tutti coloro che lavorano in Piacenza Expo, e perché stanno attuando quella che è un'operazione che va oltre l'allestimento della fiera, sono attenti al richiamo anche di persone sul territorio con tutto quello che ne consegue, c'è un impatto di marketing territoriale fortissimo che ha delle ricadute dal punto di vista anche del commercio, perché comunque la gente gira, rimane, viaggia, eh i nostri alberghi si sono riempiti, cioè è tutto un sistema che si sta concatenando, io ritengo che Piacenza Expo abbia una peculiarità sua, noi siamo localizzati in un punto strategico, eh, veniamo preferiti ad altre fiere proprio per le peculiarità che abbiamo, è una fiera che io considererei un gioiellino, qualcosa di nicchia ma altamente qualificato e gli operatori questo adesso stanno cercando, per cui penso che sia strategico il lavoro che viene fatto mi fa piacere che la regione che poco tempo fa, qualche anno fa, aveva dichiarato di non voler eh, più essere parte di Piacenza Expo, non solo abbia ripensato questa posizione, quindi valutando in termini altamente positivi quello che si sta facendo per Piacenza, ma addirittura investendo anche somme importanti. Questo mi sembra che sia... Un segnale fondamentale per comprendere che c'è un valore qua, un valore che porta un volano per tutte le categorie che sono interessate, non solo gli operatori ma anche coloro che sono all'interno della nostra città. Grazie, grazie al Sindaco Patrizia Barbieri grazie, per essere stata con noi. Grazie a voi grazie e buona giornata.